Un saluto da Sara, da Davide, ciao, da Domenico, il papà di questi due piccolini, ah, abbiamo questi pacchettini, è l'unboxing visto dai da più, più, più piccoli. Sara, Davide, da quale iniziamo a aprire? Da quello. Da questo? Sì. Allora, questo chi lo apre, Davide? Sì, sì. Ok, Davide, apri. Dai, spacchetta. Ma qua che... Vuoi la mano? Ma qua, qua. qua, giralo, che lo apriamo, lo apriamo da, da lì, qua, la, le la levetta c'è la rettina, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, oh, buttiamo lì, vediamo cos'è, vediamo cos'è, Ho oh, un oggetto che non saprai cos'è, cosa abbiamo qui, un faretto per poter illuminare le nostre serate eh, di quest'estate in Natale a poter fare dei video. Sara, quale vuoi aprire te adesso? Questo? ok adesso aiutiamo a allora, eh, ti do una mano io questo perché magari fai più, più fatica eh, eh, mi... ecco il coltello occhio le mani dai apri, eh, apri. Mi... apri aspetta che devo aprire qui di... fianco apriamo che okay. apriamo le mani ecco che Davide non sta contenta e ne vuole ah. aprire subito un altro ok, oh, ma... okay. vai ma... Ma... Ma... Sara apri guarda, guarda. Lì. Oh, questo lo buttiamo lì. Cos'è? Eh, cos'è questo? Un microfono della Cinco. Adesso apriamo l'ultimo pacco, lo apro io, giusto? Sì. Apriamo l'ultimo pacco, col pelino faccio io. non tagliarti. Eh. Ah, cos'è che hai detto, amore? Attento, attento non tagliarti. Via le mani, Davide, che se no ci, ci, già, ci tagliamo. Vediamo un attimino, così... Oh madonna, quanto è, è bello pesante. Oh, pensavo che fosse più pesante. Oh! Cos'è? Cos questo? Un, un trepiedi. Tro abbiamo trovato su internet questo trepiedi molto, molto carino. Adesso, iniziamo da quale, Sara? Da... Da, da quale iniziamo? Da questo? al faro. Aspetta Davide, allora apriamo, facciamo vedere, le vostre impressioni, raccontate voi la vostra impressione di quello che vedete. Io preferisco aprire le mie scarpe Eh sì, tu preferisci, hai ragione. Adesso questi sono oggetti che naturalmente ci serviranno a noi per fare dei video più, più comodi e più belli. No, te lo apri papà, allora, papà mi apri mi Apriamo questo Davide. Cos'è questo? Oh, Spacchetta Spacchetta qua sotto, vediamo un po'. Eh? Un'impressione, Davide? Cos'è secondo te? Tutti che spacchettano, secondo te, cos'è Davide? Cos'è Davide? Oh, che belli! Sara, oh, è quello che volevo, hai visto? Praticamente è un un tre piedi per poter mettere e eh, eh, mettere la telecamera oppure eh, lo smartphone e, e registrare. Daniel! Eh? Daniel! Questo? Vieni così! Adesso Sara quale vuole aprire? Ma apriamo Come il faretto! Aspetta, apriamo il faretto! Ah, quello l'ho applato io! Quello l'ho applato io! Andiamo quello. Qua. Eh. La, la, chi la toglie la plastichina? Io! La, Qua, togli la plastichina Sara. a muovendo dove questa telecamera? Aspetta. La plastichina un pochino più. Io figura. le ho! Tutto. No, non morfo, oh, questo. Vai Sara. Sarà. Da qui. No. Senti ci la plastichina Il posietto Senti? Guardate eh, che bello, questo allora, il faretto della eh, moman Mo apriamo la proposta impressione di questo faretto L apriamo vediamo com'è oh cosa si presenta una scatola cos'è questa scatola eh? ma eh? pensavo che c'era il vetro lì il cavo di alimentazione vediamo ecco qui il faretto ma sembra un telefono eh? Eh? non è un telefono ma sembra è un farettino, dai, farettino fammi... che... okay, un, microfono. un microfono, questo è per attaccare il farettino e questo è, e questo è, è sale che si mettono per l'umidità. Allora, questo lo appoggiamo qui, è un farettino a LED non, anzi, che si può me. attaccare praticamente sul... Non c'è niente, è finito, Se solamente questo. Questo è un. guarda cos'è questo Sara? Un sacchettino. Un sacchettino. Un sacchettino. Quindi abbiamo detto prima che è un unboxing un po' particolare. Davide, secondo te questo oggetto che impressione ti, ti fa? Ti può, può essere utile? Sì. Perché okay. per fare tutti i miei video? Ah, per fare tutti i tuoi video, ok. Il faretto Finchi. che impressione ti fa eh, Sara questo faretto? Il telefono sembra un telefono puoi telefonare? Non Pronto, metti, telefono non a, a casa telefono a casa telefono a casa allora l'impressione l'abbiamo visto mettiamo giù questi mettiamo giù questi mettiamo giù questo lo lasciamo qui Davide questo lo mettiamo qui adesso Sara apriamo apriamo questo che, eh, così vediamo vediamo com'è che dici? che dice io mi aiuti? Davide, Sara, mi dai una mano a te? Eh? Dove si fa? Aspetta, la plastichina La plastichina Ma che ha fatto veramente vai, Apri, apri Davide Oh! Adesso è libero il nostro microfono Adesso lo apriamo, fammi vedere come si può ah, aprire E, ah, eccola qua Praticamente il nostro microfono come si presenta sulla scatolina Oh, il cosiddetto gatto, guarda il gatto, Sara, il gatto, il gatto, il gatto, il gatto, gatto. gatto. gatto. c'è un telecamera. cavo, un cavetto, no, sembra, sembra una telecamera, io vedo delle telecamere che hanno eh, quello è il cosiddetto gatto, che impressione vi fa? Eh? Sembra un questo è il microfono, praticamente cosa c'è nella scatola? Un, uh, il microfono, un uh, porta-microfono per poter uh, uh, bloccare il microfono. Questo serve per fare questo, Davide. Praticamente hai il tuo il microfono, no? Eh, Ti faccio vedere. Ti faccio vedere si è incollato lo scotch, questo aspetta che si bravo. fa vedere così, Davide si infila dentro e, tu, e praticamente questo serve così in realtà da poter quando c'è un po' di vento a non sentire tutti i frusci. Si monta in questo modo Sara eh, e si monta sulla eh, nostra slitta adesso bimbi facciamo lo apriamo qui ci va eh, praticamente il telefono ok noi abbiamo la nostra eh, slitta Ma è vero che quello praticamente si può, può togliere come vero che tipo si può modellare quello quale si sì, questo qua è il bello mm -hmm. che puoi fare in questo modo. E stavamo praticamente facendo. Eh, vi facciamo vedere una breve che sicuramente loro si stanno divertendo. Ma loro vi, vi, vi state divertendo? Secondo te Sara? Vi state divertendo voi eh, la pallina. Tara sta aiutando con la sua pallina quindi, questa, questo Il paletto praticamente abbiamo il nostro microfono eh, che lo possiamo eh, far vedere montato. questo video catturiamo l'attenzione dei genitori dei bimbi di Sara. Ma, ma, ma lì c'è un bocchetto lì sopra Guardate ragazzi cos'è cos questo? Cos'è? Papate a spiegare se, se In questa busta Quindi come potete notare anche un bimbo di tre anni si può divertire con le cose da adulti Invece c'è la, la Sara che si sta annoiando e gioca con la sua pallina Sara, intanto in una Monza quello, tu cos'è che hai lì di scatoline? cosa è arrivato assieme? Questi sono i braccialetti che si mettono in lì. Wow! Braccialetti che brillano! Quindi al buio brilleranno? No! Non brillano? No? Ah, vedevo dalla scatola di Chichini! Ah, ah! Eh, questo è solo un disegno! Invece nell'altro cosa ti è arrivato? tutti i braccialetti me lo sono messo ma che bello lo voglio anch'io un braccialetto così tutto colorato lo, lo sapete una cosa che questo questo è un videogioco che ho trovato sul tablet siamo fatto anche i giochi è il videogioco oh. che ho trovato sul tablet ah bello tra un po' così hai detto prima? tra un po' me ne vado e, e sì. perché Sara? Sto <ride> ah, papà <ride> <dovrò vedere ride> sto trovando eh sì, ragazzi, eh, ho voluto fare questo Babà, esperimento. E la <ride> sì, adesso lo guardiamo. Questo esperimento con questo video, però, non è cosa. Eh, perché al prossimo video abbiamo deciso. Facciamo vedere. I, cosa sono questi? I braccialetti, I braccialetti. Di, di chi sono i braccialetti? Di un videogioco che io conosco. Ah, un videogioco che ti conosci. Allora, amici. Non voleva essere un unboxing professionale o, o eh, che voleva spiegare un po' il contenuto, ma volevamo eh, farvi vedere la nostra piccola kit di base che abbiamo eh, voluto comprare. Quindi se vi è piaciuto questo video, mettete, se vi piaci... un like. mettete un like. Se vi è piaciuto il video, come devono fare gli amici? Mettete Un like. Un like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per supportarci. Ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao! ciao. Saluta, ciao Davide! Ciao! ciao. Lui è intento, lui intento a, a fare del suo eh, praticamente. Beh, lui ciao. si è divertito comunque. Eh si, sì, si è divertito, sì. Anche se ha tre anni, lui si è divertito. Ok! Quindi stavolta ci abbandona Sara Ciao al prossimo video Ciao Ciao Ciao, ciao. ciao.